Cioè 12.20 c'è la visita Poi torno dalla visita Comunque 1.30 più o meno sono lì Ok, ciao ciao bimbo Ciao Ciao bimbo Devo dire ragazzi che sono oh, veramente oh, gasatissimo sì. Perché finalmente oggi andiamo a girare con l'alboreto Ed è una vita che non giro con l'alboreto Ma prima volevo rendervi partecipi Del pacco che mi è arrivato ieri Che ho già aperto Ragazzi, voi vi starete chiedendo che cos'è questa marca ILX, ed è il mio nuovo sponsor di occhiali e mascherine. Per adesso ragazzi mi è arrivata questa E io ho ordinato tutte quelle che fanno Perché così almeno posso scegliere quella che mi piace di più E vi saprò dire a breve come mi trovo Come sono vi darò dei feedback Invece questa qui sono veramente Gasatissimo di usarla Raga guardate che elastichino Comunque raga andate veramente a farvi un giro Sul loro sito giusto per adesso farvi Magari un'idea di che marchio è Magari non l'avete mai sentita soprattutto in Italia Qualità percepita è veramente alta E soprattutto costi contenuti E spedizione gratuita in tutto il mondo Probabilmente prima avete sentito dire A che ora ho la visita Adesso sto andando a fare questa visita Poi vi spiego Sì caro eh. c'è giusto? Sì. Che patente devi fare tu? Sì. Devo fare la Sono iscritto a patente per la moto Per l'anno prossimo Probabilmente ci sono delle novità In ambito moto Bene ragazzi Sono tornato Adesso è ora di cambiarsi In fretta e furia Come ho detto sono in ritardo andiamo a prendere il Che andiamo a girare Coglione! Guarda che sto uscendo eh! Tra poco sono lì! Ehi, vieni davanti all'altro box che sto aprendo la bici. Era aperto no, il box e non c'era la bici. Come? Era aperto il box e non c'era la bici. Non c'è la bici. Era aperto il box e non c'era bici. Bici. bici. Controllo se di là ma... ma. Era proprio spalancato. Aperto? Aperto o. cioè? So chiuso così. Ah, c'è un problema. C'è un box aperto e non c'è la mia bici dentro. Allora. Voglio vedere se, se non l'hanno forzato. Tutto, eh. Era così. Era, okay. era così. Ah, era così. così. Ah, ah, Gesù Cristo. Senti, lui è sceso per prendere la bici. Box aperto senza forzatura che è la cosa più strana. E. Mancava solo la bici Non hanno preso nemmeno il casco Sti stronzi Stamattina Mi è arrivato un messaggio Di un bambino che mi ha detto Ciao Mi hanno rubato la bici Mi mette la foto della bici E mi scrive eh, Ti va di pubblicare tra le storie Per dire che hai rubata? Di cercarla E arriva? Dopo eh? non, gli ho, non gli ho risposto Porca puttana Adesso <ride> sono sceso giù Non c'è più la bici E adesso <ride> mi tocca a me fare la no. storia Dire che l'ha rubata Due giorni dopo il compleanno ragazzi Due giorni hanno rubato la bici al Loreto ah! Ragazzi per tutti i mercatini Oh se vedete una cavolo di canyon nera Qui da alta 2 km Bella Cromag scocciata ragazzi che alla fine ci sta, due giorni dopo il compleanno, un bel regalino così PAM di quelli inaspettati <ride> proprio belli secondo me, sculata come sei, te l'hanno presa il giorno del tuo compleanno davvero, Abbiamo cazzo una notizia brutta per te Grigio, hanno che... rubato la bici all'alboreto oh la madonna eh, queste cose in città succedono, va, fa un culo Ivo, che... notizia le alboretate, anche non sulla bici, pure nella vita reale, li capito cioè almeno qualcosa abbiamo guadagnato oggi un paio di occhiali Madonna. vabbè hai guadagnato questo almeno oggi ci sta alla fine come bilanciamento è... ok ci sta bisogna affrontare ogni cattiva evenienza con freschezza oggi almeno lo vediamo uuh è un una la... bici che gli fitterà benissimo bici. no una bici seria Bello, bello, bella, bella bella reattiva. Le manopole su stretto, tutto stretto. Tu c'hai le bici tutta setata a caso. Avevi una bici setata a caso. Adesso <ride> ce l'ha qualcun altro. <ride> Appena sai su sta bici qua, subito. Fisnes. <ride> è un attimo qua. Ho <ride> preso conto della giornata. Sono riuscito a girare senza bici. Mi sento più leggero. Abbiamo guadagnato un paio di occhiali. E niente, è sempre un dispiacere quando rubano le cose. So. Raga, ah. mi faremo sapere di questa bici. La troveremo, ragazzi. Quando sono tornato a casa ieri sera non riuscivo a smettere di pensare al fatto che non è possibile che queste cose succedano sempre alle persone più buone, quindi ero a letto e ho detto no vabbè ma io non posso stare fermo, quindi mi sono alzato, sono sceso in box, ho preso la mia bici, l'ho smontata completamente, ho pulito e ringrassato da cima a fondo ogni parte della bici, l'ho rimontata rimanendo in box fino anche alle due di notte ma proprio facendolo con piacere, perché ho pensato, ma gli amici esistono per un motivo. Eh? Sì, c'è una raccomandata da firmare. Eh? C'è una raccomandata da firmare. La raccomandata per lei al signor Alboroso, ah, sì, si, ti deve così. firmare. Ah, <ride> eccola qua. Ma solo. solo. Eh. cosa? Eh? Ma tutta. anche quelle. mission. Ah, che <ride> è un piacere, Aldo. Ah, Minca, com'è? Eh, beh, è proprio ok? Eh? eh? la tua per il parchetto tutto nuovo wow incredibile è divice. tutto nuovo oh Albi guarda qui tocco di classe che gli eh, ho no, messo no, proprio, infatti. Oh, ragazzi almeno così abbiamo una bici che sostituisce la bici rubata giusto beh altro che sostituisce supera è bello perché vuol dire che sono anche affiancato da persone <ride> veramente brave gentili sì, eh, forse adesso il video sta prendendo una piega troppo smielata, ma c'è comunque qualcosa che non mi torna di tutta questa faccenda. Facciamo un piccolo salto indietro. <totipo> Ciao Chiara, allora tra qualche giorno è il compleanno di Albi e vorrei fargli una sorpresa, però avrei bisogno della vostra complicità. Ci state? Oggi non è un giorno qualsiasi, ragazzi, ma bensì è il 24 novembre 2020, giorno che precede il compleanno dell'alboreto. E sapete, c'è un po' questo lockdown in giro e sì, non abbiamo potuto festeggiare come si deve questo compleanno con l'alboreto, ma ho pensato bene di fargli la festa. Ok Toto, io sono sul portone. Mi ha detto all'Albi, Albi dopo partiamo il canale, al parchetto, però aspetta me. Che torno, eh, vado giù un attimo, vado giù una mia amica Sì, c'è qui, è qui, Il furto era andato a buon fine L'unica cosa che rimaneva da fare Era creare un diversivo per far andare al boreto nel box Allora andiamo a girare eh, sì. Cioè 12.20 c'è la visita Poi torno dalla visita Comunque 1.30 più o meno sono lì Ma questa è tutta un'altra storia E l'avete già vista Vabbè ma che cosa dire Di tutta questa situazione al boreto eh? Ci sei proprio cascato Come un pollo Questa volta Non c'è niente da dire e tutto questo è solo per dirti il ritardo ma secondo me ne è valsa la pena Auguri coglio Sto andando a prendere l'alboreto uh, E non troverò la bici da, da adesso devo entrare nella parte Devo entrare nella parte Ah micchia Sculato come sei, te l'hanno presa il giorno del tuo compleanno Poi lui verrà a scoprire, cioè lui veramente penserà che viene rubata Lui verrà a scoprire che sono stato io solo nel momento in cui vedrà questo video Ah, e comunque la bici è tua veramente